buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso ho finalmente arrivato questo l'ho ordinato pochi giorni fa è il mio primo rasa erba scoppio in realtà è il secondo uno l'avevo acquistato usato tempo fa ma è durato pochissimo questo è nuovo e vi spiego perché ho preso questo siamo sulla linea semi professionale l'ho acquistato su AgriEuro e adesso vi parlo delle specifiche tecniche vi faccio vedere un po come funziona ma prima vediamo il montaggio Eccoci sul canale, allora vi arriva in questa scatola enorme, ci vogliono due persone per muoverlo. Arriva poi un'altra scatola piccolina con dentro l'olio motore, perché lui è senza olio, bisogna ricordarsene prima di metterlo in moto, se no si fanno i danni. È in acciaio smaltato, come dicevo ed è della serie semi professionale, quindi a me serviva una macchina robusta, sia come motore che come scocca con alcune caratteristiche come ruote alte per pulire il frutteto, un po' il giardino che ho davanti a casa e se riesco anche l'uliveto. Ho scelto Blackstone e vedo che anche Dan <ride> sta cominciando a conoscerlo. Ho scelto Blackstone perché è una marca relativamente nuova, ma proprietaria di AgriEuro, quindi so come lavorano, sono già clienti, è un'azienda estremamente seria. Se dovete acquistare una macchina, questa parliamo di circa 330 euro, non è proprio economica, quindi se dovete acquistare una macchina semiprofessionale o andate in un negozio vicino a casa dove avete poi l'assistenza, oppure se volete risparmiare un po', dovete acquistarlo online io ho scelto agrieuro perché so come lavorano di questa macchina esistono tutti i ricambi vi lascio qui l'esploso I ricambi li vedrete una volta che avrete fatto l'ordine quindi una volta fatto l'ordine dallo storico degli ordini troverete poi l'esploso con tutti i ricambi e questa è una cosa molto importante ruote su cuscinetti quindi abbiamo una robustezza intrinseca proprio dell'asse di trasmissione trasmissione posteriore ruote alte unica leva per regolare l'altezza di taglio vi lascio qua sopra in evidenza tutte le caratteristiche tecniche principali dai cominciamo a montarlo no, se no i gatti qua troverete due manuali di istruzione uno dei due ha le istruzioni in italiano c'è poi un depliant di agrieuro dove collegandosi col proprio account si può scaricare il manuale in italiano dettagliato io questo non l'ho fatto sto usando quello suo originale prima vediamo il montaggio e poi vediamo le caratteristiche di taglio che sono molto interessanti è una macchina completa questa non c'è molto da montare, eh? ci sono quattro di queste manopole. Allora il montaggio è abbastanza semplice, abbiamo la testa del bullone sagomata che prende esattamente la forma della parte esterna, eccola qui vedete, rondella, manopolina. Quindi qui non abbiamo bisogno di attrezzi. Qui al fondo facciamo la stessa cosa, roba di pochi minuti davvero. adesso montiamo il portalattine che a mio avviso è una figata incredibile <ride> cacciavite a croce semplicissimo ok, gli accoppiamenti sono un po' precisi quindi bisogna giocare un attimo con i fori veniamo adesso al sacco di raccolta dell'erba e di materiale rigido vi arriva smontato bisogna semplicemente infilare queste clip Lo tiro fuori per farvi vedere ecco qua vedete si infila dentro si monta anche nelle parti laterali e lui rimane semi rigido la parte centrale ovviamente il materiale plastico si riempie man mano che arriva l'erba e la parte superiore e inferiore invece sono rigide vediamo il montaggio sulla macchina il montaggio intuitivo è veramente semplice si solleva vedete questi due fermi qui vanno incastrati qui dove abbiamo il rinforzo metallico quindi si semplicemente si incastra e si lascia la copertura bene lui è fissato ovviamente ciò che non vi ho fatto vedere ve lo faccio vedere adesso prima di montare il cestello va rimosso il tappo mulching questo qua ecco qua c'è un incastro qui sotto c'è una linguetta si preme e si sblocca l'erba tagliata entra poi nel cestello se invece si vuole utilizzare come mulching si rimette questo a un verso e l'erba tagliata rimane poi sul terreno allora finito il montaggio vediamo un attimino le caratteristiche tecniche principali motore da 196 cc 4 tempi monocilindrico valvole in testa circa 6 cavalli di potenza, è una buona potenza, un buon compromesso. Il serbatoio della benzina contiene circa un litro. Vediamo adesso la parte sottostante che è molto molto interessante. A me serviva una macchina che potesse tagliare molto velocemente grossi spazi. Questa ha una larghezza di taglio di 53 cm, ha la lama è in acciaio temperato di tipo universale che permette di fare tutti e quattro i tipi di tagli, ovvero mulching, scarico posteriore, scarico laterale e raccolta nel sacco. Tutta la macchina pesa 41 kg e come vi dicevo la scocca è in acciaio smaltato con una circonferenza di 57 cm torniamo alle ruote le ruote sono molto grandi io le cercavo proprio così dietro sono 270 mm davanti ne abbiamo da 195 mm sono gommate e come vi dicevo all'inizio del video sono su cuscinetti e questo permette di avere una buona robustezza generale della macchina una parola solo sul taglio mulching che non ve l'ho detto prima l'avevo già affrontato sul discorso sul mio articolo di resa erba il taglio mulching è ideale per chi vuole lasciare l'erba a terra l'erba viene tritata finemente viene quasi polverizzata e in pratica non rimane quasi nulla ciò che resta sul terreno viene dissolto nel giro di pochissimi giorni e quindi si può utilizzare anche sui prati di una certa qualità senza dover poi raccogliere l'erba e portarla magari in discarica o farci compost e quant'altro termino con la parte bassa facendovi vedere qui che c'è l'attacco rapido per inserire il tubo dell'acqua per poi pulire tutto il piatto una volta che si è utilizzata la macchina è molto comodo e qui ovviamente abbiamo il filtro dell'aria con una cartuccia di quelle universali si trovano dappertutto durano molte ore e quando è sporca semplicemente si cambia davanti abbiamo Primer, Primer, come lo volete chiamare, serve per caricare il circuito della benzina una volta che abbiamo messo la benzina nel serbatoio, che dobbiamo metterla in moto, diamo una decina di pompate e si carica l'impianto. Qui abbiamo la candela posta in posizione molto comoda con la sua pipetta, Io non tolgo perché adesso non mi serve, ma eh, non bisogna smontare nulla e questo è un buon vantaggio. Abbiamo la marmita con la sua copertura di sicurezza. Da questa parte invece abbiamo la regolazione dell'altezza di taglio. Che è molto importante abbiamo sei posizioni di taglio da 25 a 75 mm con una leva unica ecco vedete adesso mi metto al massimo qui abbiamo la ghiera dove possiamo scegliere le varie posizioni uno è la più bassa due tre così via fino a 6 si tira la leva verso di noi verso la macchina fotografica e poi la si riposiziona nel foro desiderato Ecco qua. Io penso che utilizzerò all'inizio, soprattutto nel frutteto e nell'uliveto, la posizione più alta, mentre qui nel prato davanti a casa posso utilizzare una intermedia. Questo perché probabilmente per terra potrei avere dei sassolini, potrei avere dei rami e non voglio rovinare all'inizio almeno l'organo di taglio. In dotazione ci vengono fornite due lattine da 600 ml l'una di olio 1540. La stina è graduata e <ride> tutto in diretta. Che spettacolo! Dan, mi dai una mano? Eh? Dai, dai, non ti faccio niente, su! Abbiamo i simboli minimo e massimo qui. Faccio decantare un attimo. Ok, ci siamo. Fate attenzione, come è successo, utilizzando il tappo, togliendolo e mettendolo, potrebbe togliersi un OR. L'OR va in fondo qui. Serve per fare battuta qua sopra. Ve ne accorgete perché messo il tappo, si muove, non deve far così ovviamente, basta rinfilarlo, ecco qua. Deve fare un po' di sforzo per chiudere e aprire, ci siamo, siamo più o meno al minimo, adesso lo uso un po', dopodiché lo farò riposare e rifaccio il livello, io faccio sempre così di solito ho preparato circa un litro di benzina. Voilà, un po di pompate richiamo l'impianto ok adesso prima di mettere in moto però vi parlo dei quattro metodi di taglio sono tutti validi tutti comodi ognuno sceglie quello che più gli aggrada allora abbiamo partendo dal posteriore la configurazione marching in questo modo qui con questo kit già predisposto l'erba viene tagliata finemente come vi dicevo macinata e lasciata sul terreno se togliamo questo kit qua e mettiamo i suoi tappi qui per tenere leggermente alzato il coperchio abbiamo lo scarico posteriore l'erba tagliata viene buttata qua fuori si mettono quei due tappi per fare in modo di tenere un po aperta la paratia posteriore e così permettere la fuoriuscita dell'erba tagliata se togliamo i tappi Abbiamo la raccolta nella cesta, cesta di grandi dimensioni perché è un 65 litri, ecco qui, questa è comodissima se dovete raccogliere come farò io per fare poi il compost, lo lascio già così, ci spostiamo lateralmente, ne abbiamo già viste tre, lateralmente abbiamo lo scarico laterale con questa paratia qui, si preme la leva, si alza, c'è una molla di ritenzione, qua sotto nel perno della molla si infilano queste due graffette qua Ma a posto in questo modo abbiamo lo scarico laterale ovviamente se usiamo lo scarico laterale dobbiamo rimettere il tappo del mulching altrimenti l'erba esce da dietro e da davanti eh. ok mettiamo in moto vediamo come va qui come vedete ho l'erba alta molto alta fitta circa 30 centimetri di erba qui arriviamo a 35 e insomma comincia a essere un'erba abbastanza importante l'ho tenuta apposta alta perché volevo fare questo test questa come vi dicevo all'inizio del video è una macchina semiprofessionale tra le caratteristiche principali c'è il variatore di velocità non ce l'hanno in molte almeno nella classe economica non ce l'ha quasi nessuno cosa succede con questa leva noi abbiamo i giri del motore che okay? quando dobbiamo tagliare mettiamo verso il massimo poi magari in base al tipo di lavoro dobbiamo fare se l'erba è bassa possiamo abbassare di qualche grado il numero di giri del motore lei lavora in surplus e quindi consumiamo poca benzina comunque con questa regoliamo i giri del motore queste invece abbiamo quattro velocità e ci permettono di regolare la velocità di avanzamento e questo è molto importante perché se abbiamo erba alta come in questo caso io parto con la velocità 1 e con molta calma cerco di farle macinare tutta l'erba che posso se la superficie è piana e l'erba è già tagliata con costanza possiamo benissimo mettere velocità. 3 o 4 andare più spediti e migliorare il tempo di esecuzione del lavoro ovviamente ci mettiamo meno tempo è anche importante perché là dove abbiamo delle piante da girarci intorno per esempio con la velocità 1 possiamo fare un lavoro di fino con calma quindi ho scelto questa macchina anche per questo motivo qui perché usandola nel frutteto per passare intorno agli alberi mi servirà una velocità bassa termino questa parte della leve parlandovi delle due leve che ci sono poste qui davanti al manubrio davanti e dietro questa è la sicurezza motore se questa si lascia si si ferma la lama e si spegne il motore, quindi questa va tenuta sempre premuta. Per l'avanzamento bisogna premere questa qui. Quindi con questa leva premuta il tosaerba va avanti, innesta la marcia, se ci vogliamo fermare basta lasciare. Se lasciamo anche questo si ferma la lama in sicurezza e si spegne il motore. Vediamo adesso la prima messa in moto, l'ho già pompato prima ma vediamo un po' come va. vedere adesso proprio il funzionamento delle leve che vi ho detto prima eh. Ora è proprio palese e possiamo permetterci di vederlo sul campo per mettere in moto tiriamo la leva verso di noi questa è della sicurezza leva su max quella dell'acceleratore se lascio la leva si spegne rimettiamo in moto Se premo l'altra leva con la prima vado avanti ora vediamo un po' il taglio qui in zona Adesso proviamo gli altri tipi di scarichi, laterale, posteriore e mulching. Allora questo è quanto ho raccolto adesso con queste due passate. A me servirà come il pane questo per fare poi i compost, quindi poi lo mischio al cippato e avrò un po' di materiale verde e materiale legnoso, quindi marrone, che è la cosa migliore. Monto i due tappini e proviamo lo scarico posteriore. Prima però, visto che mi sono fermato per qualche minuto, ricontrolliamo il livello dell'olio motore. Come vi dicevo prima, io faccio sempre così. Perfetto. Vedete già come espelle l'erba che c'era rimasta dentro dalla parte posteriore. mostro quello che rimane per terra con questo tipo di taglio qui che poi è lo stesso rimasuglio che avremo col taglio laterale solo che lo butterà di lato eccolo qui vedete Adesso proviamo direttamente il mulching, vediamo un po' se intanto polverizza questo che c'è rimasto sul terreno e spolverizza l'erba ancora che è rimasta. Magari lì dove sono passato posso abbassare l'altezza di taglio, mi metto al minimo, qui ero al massimo e vediamo un po' il lavoro che fa. Lascio i tappini che tanto in questo momento posso anche lasciarli, non servono a niente e provo a fare questa parte qui dove c'è l'erba alta e poi ripasso in quella bassa appunto abbassandomi. Allora mi sono abbassato tutto quello che potevo, l'ultima posizione per me non va bene perché è troppo basso, il mio terreno non è la tavola da biliardo, quindi si infossava e toccava per terra col piatto, insomma non andava bene. Ho messo la penultima posizione, sono ripassato avevo lasciato i mucchi di erba di prima, non c'è più niente, ho macinato tutto, non sembra che ci siano rimasugli per terra, forse qualcosina qui, ma... Non mai poca roba, probabilmente un grumo che si era accumulato vicino alle ruote, io un prato così non l'ho mai avuto, <ride> vabbè qui è poco, comunque saranno 50-60 metri quadri, ovviamente non è per questo che l'ho comprato, ma mi serviva per fare poi il frutteto dove il lavoro è ben maggiore, ecco vedete lì, c'è l'erba molto alta, però prima di passare devo pulire perché ho dei sassi, quindi non posso rischiarmi di... Di passare o oh, c'ho anche un impollinatore quindi di sicuro non lo disturbo È un bombo quello dovrebbe essere lasciamo il mondo come qui ci passerò poi nei prossimi giorni manca lo scarico laterale vediamo come lavora e poi chiudiamo il video lascio il kit mulching dietro vediamo il più grosso Vedete come butta subito di lato l'erba che ho tagliato, quella che era dentro. Adesso ci ripasso, lo vedrete poi nel dettaglio. Il motore non è molto rumoroso lavoro bene senza cuffie pensavo molto peggio ci vogliono almeno su questo esemplare qui un 3-4 tirate le funicella per farlo andare in moto e magari quello che arriva a voi va in moto al primo colpo buon per voi quindi è comunque una sciocchezza alla fine sono due o tre tirate di funicella non occorre molta forza per tirarlo quindi lo può fare anche un bambino insomma non mi piace lo scarico laterale per come lascia l'erba a terra perché poi va raccolta ma lavora molto bene è un lavoro eccezionale quello che fa solo che poi bisogna raccoglierlo allora a questo punto preferisco raccoglierlo nel cesto e poi come vi dicevo fare un po' di compost, ma questa è una mia scelta personale. Questo nel giardino ovviamente, nel frutteto, oppure che ci rimane la striscia per terra, se non voglio raccoglierla va bene lo stesso, alla fine è tutta sostanza organica che torna al terreno, non, non si perde nulla. Il mulching è eccezionale, non lascia nulla per terra, davvero polverizza tutto, quindi vi toglie anche il problema di dover raccogliere poi dopo, quindi se avete un giardino ben curato forse il mulching è la soluzione migliore volevo solo adesso vedere l'operazione di pulizia del cesto perché è molto importante dopo aver finito di lavorare vediamo un po' come funziona intanto vediamo come è messo sotto voilà mi sono avvicinato non è sporchissimo eh? però è giusto anche dargli una lavata quando ho finito di lavorare attacchiamo la pompa qui e proviamo a lavarlo mettendolo in moto facendo girare quindi la lama Okay, gli ho dato una lavata, vediamo un po' come è messo sotto, guardate quanti limasugli ha lasciato a terra intanto, è praticamente tornato nuovo, comodissimo questo sistema di lavaggio, ve lo consiglio, non trascurate la pulizia perché è importante. siamo giunti alla fine del video allora abbiamo visto grandi linee un po i quattro metodi di taglio abbiamo visto le caratteristiche tecniche principali le manopole cioè i comandi i comandi di sicurezza e di avanzamento io non ho pratile l'inglese, quindi questa deve lavorare. Questa era quella che racchiudeva tutto ciò che cercavo io. Allora, io cercavo la macchina poco plasticosa con poche plastiche. Con la raccolta posteriore col marching, questa ce li ha. Ruote alte perché il mio terreno è scosceso, quindi posso lavorare in massima altezza senza il rischio di dover macinare rami, ramoscelli, quello che c'è per terra per non rovinare la lama. Insomma, si può richiudere questo, basta svitare queste due manopoline qui, senza attrezzi, e il manico si riversa sopra quindi occupa poco spazio quando si ripone è comoda la pulizia il motore è accreditato da un consumo molto basso di benzina e quindi questo mi va bene perché la mia superficie è abbastanza ampia e mi dà maggiore autonomia se dovete acquistare una macchina che non sia questa magari un'altra e volete qualcosa che vi duri dovete guardare un paio di cose la scocca deve essere non in plastica ovviamente ma quantomeno in alluminio questo è in acciaio smaltato e un passetto in più è pesante se avete bisogno di qualcosa di leggero dovete prendere in alluminio io ho bisogno di Qualcosa, come vi dicevo da sfalcio e questa è l'ideale per me le ruote devono essere alte e montate su cuscinetti come queste qua perché hanno una durata maggiore poi queste sono gommate e hanno un grip maggiore trazione posteriore porta lattine che d'estate mi ci vedo già con una bella lattina di birra mentre taglio l'erba <ride> È una macchina che costa intorno ai 350-360 euro. Non è regalata, però, per quello che offre meno di questo, con queste caratteristiche, non trovate nulla. A me interessava anche il variatore di velocità. Se questo non mi interessa, trovate modelli simili senza questo, a qualche soldo in meno, che vanno benissimo, ugualmente. però io, come avete visto, qui sono passato lì in mezzo, ho fatto il giri e tutto in prima marcia. Mi è venuta comodissima, davvero, questa funzione del variatore di velocità. Mi ero informato bene, ecco perché poi l'ho scelto. Ovviamente devo rifinire, era solo per farvi vedere un po come funziona anche in questo caso se vi interessa trovate il codice sconto qua sotto nelle, nei commenti e anche nel primo commento che metterò in evidenza quindi approfittatene se vi serve perché avrete un po un risparmio di qualche punto percentuale che non è poco insomma su una cifra del genere è un link affiliato quindi aiutate un po il canale se vi interessa altrimenti lo acquistate dove volete voi bene è tutto per questo video spero che vi sia stato utile in qualche modo continuano i miei video di test vedo che vengono apprezzati, sono contento anch'io mi fa piacere mi diverto mi diverto come un bambino e spero di aver reso un servizio utile a chi deve acquistare una macchina del genere iscrivetevi al canale se vi fa piacere cliccate sulla campanella mettete un like vi ringrazio per essere stati con me anche oggi ci vediamo giovedì prossimo